Buonasera, benvenuti, anzi bentornati a Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Benvenuto, benvenuti anche ai nostri gratitissimi ospiti. Questa sera parleremo di medicina e di salute e lo faremo a 360 gradi. Quindi... Parleremo di salute nel vero senso della parola, senza badare a tanti fronzoli. Quindi partiamo con i nostri ospiti. Buonasera, dottore Gargano, medico buonasera, chirurgo buonasera. dentista. Buonasera, dottore Marassi, grazie a tutti quanti voi per aver accettato il nostro invito. Dietologia e medicina dello sport a me sta particolarmente cara, come sta particolarmente cara anche il dottor Enzo D'Amore. Urologo. E buonasera. vi do anche il perché, Grazie è vero, sono anziano, potrei avere avuto bisogno, però dobbiamo sfatare alcuni falsi miti. Andiamo subito a Maurizio Gargano. Maurizio Gargano, buonasera dottore. Dico, buonasera a lei. E, igiene dentale, e, e, mi dicevano che l'igiene dentale si fa una sola volta all'anno, però poi c'è una serie di appuntamenti periodici. Spieghiamo anche il motivo ai nostri amici da casa. Il motivo può sembrare banale solamente estetico, ma in realtà non lo no, no è, perché l'igiene dentale è fondamentale per diminuire la placca batterica al tartaro in, nel cavorale, eh, che è un concentrato di batteri che poi eh, possono addirittura dare dei, dei seri problemi eh, all'organismo. Eh, sappiamo benissimo da studi condotti da varie università, che molti di questi batteri che sono nel nostro cavorale eh, sono causa di infarti, pericarditi, eh, problemi anche alle articolazioni, eh, molto spesso eh, anche aborti, quindi non va trascurato, benché Può sembrare una semplice pulizia dei denti, la trasi è importante. In 60 c'è per... anche un altro nome proprio per l'importanza di questa, Sì. è quasi una patologia praticamente, il tartaro, il quindi tartaro. È, è conosciuto anche come ablazione. L'ablazione del tartaro, sì. Diciamo che il tartaro a lungo andare può determinare anche problemi di natura parodontale gravi, eh, fino alla perdita del, del dente e quindi va, eh, va fatta anche due volte all'anno in alcuni casi perché eh, diciamo la saliva non è la stessa in tutti noi e quindi si può determinare la precipitazione di sali di calcio sulla placca ci arriviamo nel, sì. nel secondo giro di domande sì. Maurizio malassi eh, tutti decantano lo sport è importante fare sport è importante per la salute quanto è benamente importante lo sport per la salute e chi può o non deve farlo? L'argomento sport è un argomento che in questi ultimi tempi sta prendendo sempre più significato perché mentre prima quando si parlava di sport si parlava di competizione, oggi con l'attività fisica, con lo sport si parla di salute. Tant'è vero che anche a livello governativo noi abbiamo il CONI e abbiamo il Ministero della Salute e dello Sport quindi che cosa vuol dire? che l'interesse è sempre più mirato verso quello che a tutti gli effetti è una terapia lo sport serve per tanti motivi è molto vicino al mondo sanitario, al mondo clinico tanto è vero che eh, si parla di sport a tutti gli effetti come una medicina. quasi come una terapia è una terapia a tutti gli effetti, tant'è vero che noi parliamo di operatori sportivi ormai alla stregua di operatori sanitari, cioè un bambino cresce meglio, cresce sano se eh, fa dell'attività fisica. Eh, basta pensare che nell'ambito dell'auxologia, che è una scienza medica, quando noi vediamo i fattori estrinseci, noi vediamo che praticamente tra questi ci sta l'attività fisica e la scienza dell'alimentazione e l'alimentazione stessa. Quindi noi oggi dobbiamo incominciare a considerare ad avere una cultura sportiva che vede il movimento come salutare e coloro che non fanno attività fisica devono considerarsi alla, a rischio rispetto a persone invece che lo fanno. Perfetto, lui prima di collegarci con la, la splendida dottoressa Rita Menditto che è ormai è la nostra consulente psicologica, a breve sarà anche psichiatrica per come conduco e, è doveroso chiedere al dottor Damore, urologo l'abbiamo detto una domanda facilissima che però moltissimi non solo non sanno, non sanno neanche affrontarla e non sanno quali sono i sintomi che avvertono. Che cos'è l'ipertrofia prostatica, dottore? Meglio detta iperplasia prostatica, che sta ad indicare un aumento della vol del volume della ghiandola, della prostata. La prostata è un organo situato sotto la vescica e davanti al retto ed è costituita da una parte centrale, come ben si vede dalla, dalla foto, una parte centrale ghiandolare che è quella che è sotto l'impulso del, del testosterone e negli anni cresce e può determinare dei problemi di natura ostruttiva e la parte periferica che è la parte fibromuscolare che è quella che non cresce, che avvolge la parte ghiandolare e che la sede praticamente più che altro di noduli tumorali. Questo è importante questo organo, questa ghiandola. Eh, io la definisco più organo perché non è solo una ghiandola, è appunto la parte centrale che è ghiandolare, la parte periferica che è fibromuscolare, è importantissimo sia sull'attività, eh, diciamo, eh, menzionale, sull'attività urinaria e anche sull'attività riproduttiva perché non dimentichiamoci che appunto, la prostata è un organo anche ritenuto sessuale per, gli, per le attività sessuali eh, secondarie e quindi ha una funzione importante perché con la produzione del liquido prostatico del liquido seminale determina una buona eh, vitalità e la motilità degli spermatozoi quindi ha un'importanza notevole. Perfetto eh... Regia, Voglio il supporto della regia, volevo rivolgere innanzitutto salutare e dare il benvenuto alla dottoressa Menditto. Buonasera dottoressa, come va? Sì, buonasera, Lei grazie. Lei Sta abbastanza male, grazie. Eh, ha seguito sicuramente eh, le, il primo giro di domande. E a lei le tocca fare la sintesi. Eh, noi abbiamo parlato anche in altre occasioni di un bel sorriso. Quanto è importante un bel sorriso? Quanto è importante un bel sorriso? Rita ma assolutamente, se sei, proprio quello nel programma potrei abbracciare un po' tutte in maniera ma un la malattia che devi allontanarti un pochino dal microfono, perché fa l'effetto Larsen e si sente un fischio dentro. Adesso, adesso va meglio è sempre finalizzato a comprendere il proprio modo di utilizzare se gli anni si è siamo nel mondo della distruzione del mondo di un percorso nuovo ho capito forse se, forse se no da casa non la sentono se usa delle cuffiette nel prossimo giro di domande intanto eh, stavamo parlando anche dello sport in quanto mezzo metodo di eh, salute proprio nel vero senso della parola una persona sì. che fa sport si ossigena il sangue ossigena il cervello e quindi è una persona più felice assolutamente se pensiamo al fare forza la in questi modi quando non agire stare alla posizione, sotto un aspetto molto più forte, come voi dovrete vedere, e assolutamente non è più difficile. Allora Rita, eh, non, non le faccio dare la terza risposta perché veramente la sentiamo male, deve usare le cuffiette, mi dicono dalla regia, altrimenti... C ha questo effetto, noi ci vediamo fra due minuti esatti, ritorniamo a Maurizio Gargano, Maurizio, noi siamo, io sono il più vecchio dei signori che stanno in sala, voglio dirlo, quindi mi, mi permetto se il pubblico me lo consente, dare anche del tu, perché ci eravamo detti di darci del lei, perché è una trasmissione televisiva, però poi c'è anche un rapporto di sima e in alcuni casi eh, pluriennale con eh, i presenti. Allora, noi stavamo parlando dell'igiene dentale effettuata da un igienista, deve essere svolto ogni 6-12 mesi a seconda di ogni singolo paziente, è l'informazione giusta che ho? Sì, è l'informazione corretta, eh, necessaria in alcune persone due volte all'anno, mentre per altri è sufficiente una sola seduta annua. Perfetto, quindi una sola seduta risolve il problema, in diciamo. Genere, Però in genere sì, del... dipende, come dicevo prima, anche dall'igiene orale personale, dalla... Di, di sali di calcio che sono presenti nella saliva e che vanno a precipitare sulla placca batterica, la rimozione che noi facciamo quotidianamente con lo spazzolino della placca batterica, se è sufficiente, già di per sé riduce la quantità di tartaro e chiaramente, poi di infiammazione che si determina sul parodonto. Cambia anche la fisionomia del viso oltre che del sorriso di una persona? Eh, chi ha, eh, chi ha una bella dentatura chiaramente eh, tende a sorridere di più rispetto certo a chi ha una, una bocca un po' disastrata e quindi eh, sorride di meno magari a volte eh, non Comunque so se è capitato ma di, eh, si, si, si mette la mano davanti utilizza di più la mascherina ho notato anch'io eh, eh. post pandemia ci sono persone che mettono la mascherina perché stato una hanno, sì, hanno una brutta bocca e quindi non vogliono hanno vergogna di, di farla vedere Capisco, capisco, però è una cosa che veramente mette tristezza Sì. e niente, avevamo detto che questa questione dello sport e della salute aiuta tuttavia a prevenire moltissimi problemi di salute, Maurizio Ma come dicevo, partendo dall'adolescenza all'età avanzata lo sport è una medicina un po' per tutti e se vogliamo parlare un po' dell'avviamento allo sport nei nostri giovani uno degli errori che normalmente si fa è quello di fare l'attività fisica che fa piacere al bambino, all'adolescente questo non è proprio molto corretto perché ehm, lo sport dovrebbe essere assegnato dopo una valutazione come una, un abito sartoriale Scusami, deve esatto. essere... dovrebbe, perché il bambino diciamo che in Italia prevalentemente i nostri giovani già a 7, 8, 10 anni si specializzano in un'attività fisica e tu vedi che già fanno calcio, tennis invece tecnicamente loro dovrebbero fare prima un po' di sport a 360 gradi di educazione motoria e quella poi, che non offre si chiama educazione fisica ma sì, perché è un po' come quando uno deve imparare a scrivere mm. eh, i nostri giovani Bella partono sabato. subito con la scrittura avanzata e non imparano le sillabe, non imparano. Ora il problema qual è? Lo sport, se noi veramente lo vogliamo assegnare, va fatto previo a una valutazione del, dell'adolescente che a seconda delle sue caratteristiche, alto, basso, in sovrappeso, in sottopeso, deve essere indirizzato. Troppo spesso si vedono giovani che per esempio hanno delle problematiche della colonna vertebrale, che hanno problemi di obesità, che hanno problemi di eh, ipostaturismo o... quindi andrebbe assegnato quindi una prima parte dello sport dovrebbe essere un'educazione motoria e poi a seconda delle caratteristiche che dovrebbero essere indotte dallo specialista, dal medico dello sport, si avvia questo ragazzo a fare attività fisica. È un vero e proprio processo di crescita? È un processo di crescita che poi porta anche alla specializzazione, quindi il bambino verso 10-11 anni dovrebbe incominciare a fare quello che più gli fa bene. Partiamo dal presupposto che moltissimi ragazzi fanno sport con delle problematiche molto serie che si aggravano nel momento in cui fanno sport, quindi conviene che vengano indirizzati non ci dimentichiamo che una delle problematiche principali soprattutto nel nostro territorio nella nostra provincia di Napoli ma direi proprio del sud è l'obesità adolescenziale dove praticamente noi that -that siamo, siamo campioni mondiali perché noi siamo i primi al mondo come incidenza di obesità all'odio-scienziato? Più degli americani? Molto di più. Pensi, Mamma mia. Pensi, gli, noi stiamo al 36% in un contesto nazionale dove si va dal 20% della Lombardia all'8% della Val d'Aosta e a livello europeo stiamo intorno al 4%. Quindi... Noi dobbiamo correre ai ripari e uno dei motivi per i quali questi ragazzi devono fare sport è proprio perché lo sport migliora il metabolismo e quindi gli consente di poter ridurre il sovrappeso. Perfetto, allora noi, come sapete, chi ci conosce da tanti anni sa che non siamo la trasmissione dei saluti, anche perché grazie a Faccia Libro, Facebook per i meno ambienti. Eh, sono bloccato, io lo dico pubblicamente, non riesco ad andare in diretta. però sul lancio che abbiamo fatto oggi pomeriggio ci stanno tantissimi amici che ci stanno seguendo da casa e che ringrazio e saluto in particolare doverosamente devo salutare Roberto Gaetano perché è una persona a cui sono affettivamente legato, è una persona straordinaria e a Sergio e Tiziana, Sergio mi è caduto da uno scaletto, mi scrive si è fatto male la schiena, spero che vada tutto bene Sergio, e eh, anche la vernice addosso. Vabbè, glielo dovevo perché veramente mi stanno scrivendo. Detto questo, eh, dottore Damore, io oggi ho letto uno studio, perché lei, io so chi è lei <ride> e, e la scienza per quanto riguarda la, la sua materia. La prostata è considerata la malattia dei vecchi, giusto? Erroneamente probabilmente, però ci hanno fatto credere negli anni che è la malattia dei vecchi. Però io ho visto che c'è uno studio, che è il risultato di una ricerca effettuata sulla base di un'indagine realizzata da alcuni suoi colleghi, che in molti anni di attività ambulatoriale hanno scoperto il numero dei pazienti giovani è in aumento in maniera esponenziale. Da cosa nasce questa cosa? Allora, innanzitutto, diciamo che è brutto dire che la patologia dei vecchi, diciamo che. Quindi sulle la questa cosa dell'età saggia, possiamo dire. Nel senso che eh, il 70% delle persone le oltre sessantenne vanno più incontro a quello che è un'evoluzione naturale dell'ipertrofia. <coughs> Già dal 35-40 anno di età noi abbiamo questo aumento volumetrico della ghiandola dovuto logicamente alla tempesta ormonale che eh, subisce legato alla uh, produzione del testosterone che nella sua forma attiva di idrotestosterone porta ad un aumento della, della, della ghiandola, quindi è ovvio che con l'andare avanti degli anni questa evoluzione è progressiva. Eh, detto ciò però bisogna anche dire che mh, ci stanno delle situazioni anatomiche tali da determinare un'iperplasia Prostatica, cioè un aumento della ghiandola più endouretrale e endovescicale eh, anche in età eh, giovanile o comunque in età al di sotto dei 50 anni che mettono il paziente in condizione di avere dei disturbi che inizialmente sono di natura irritativa, quali la eh, pollachiuria, la stranguria, cioè, cioè il bruciore menzionale in realtà. L'aumento della frequenza menzionale, la nicottura, e poi, in una seconda fase, fenomeni proprio ostruttivi, quali l'attesa, la, uh, l'intermittenza, la, il mito debole, il gocciolamento. E questo è legato anche al fatto che. La ghiandola molte volte non ha una regola, questa regola la stabilisce il Padre Eterno. Cioè la crescita, Anche l'organismo che... la, la crescita è. Cioè cambia essere, da soggetto a soggetto, no? Cambia da soggetto a soggetto, può essere noi ci possiamo trovare di fronte ad una uh, prostata che è grande ma non ostruente, e, e, uh, oppure ci possiamo trovare di fronte uh, a, um, ad una prostata piccola e ostruente. Questo lo si trova più, lo si può trovare di più in età diciamo, più giovanile perché e questo determina dei disturbi, come dicevo prima, di natura ostruttiva e vengono affrontati. Eh, se vuole, diciamo già adesso come? No, ci arriviamo nella, nella seconda eh. fase perché incombe la pubblicità. Prima di andare in pubblicità. Eh, nella seconda parte metteremo in sovraimpressione l'email della nostra redazione così chiunque da casa volesse entrare in contatto con uno o con tutti e tre i professionisti in studio potranno scrivere alla redazione con l'autorizzazione dei medici noi vi daremo tutte le indicazioni come raggiungerli intanto pubblicità Di sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 9394, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di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 zero zero zero uno nove tre otto sette Ed eccoci qua di nuovo in diretta, di nuovo in studio. Io ho fatto dei saluti prima, ma come non salutare Sara Barone? Tesoro bellissimo, ci manchi, se, vede, con tutte queste luci eh, lo studio è veramente più buio, senza di te. Ti aspetto, quando vuoi sei a casa tua. Sara Barone è una collega giornalista con la quale conduciamo, abbiamo condotto fino alla scorsa edizione la trasmissione, ora impegnata in lavori molto più importanti, io sono un povero giornalista di seconda di seconda classe un bacione Sara allora eh, Rita è in, eh, ancora in collegamento? perfetto allora dottoressa Menditto perfetto adesso lei è una donna splendida ha sentito le cose che dicevamo la domanda che le volevo fare è molto semplice Quando, quanto è invalidante per un uomo non veramente vecchio sapere di non essere più come dire, possiamo dire uomo come prima, avendo una prostata che gli crea problemi? Perché crea anche delle disfunzioni particolari, no? Eh, che riduce alcune atti di funzioni, voglio dire. Se vogliamo parlare più specificamente eh, per quanto riguarda l'aspetto sessuale, se era inteso in questo, eh, eh, certo, allora diciamo che è più giusto dire che diventa un problema di coppia, più che del... Del singolo ah beh, sicuramente persona. allora dottoressa lei assolutamente condivido e continuo perché curare l'uomo con questo tipo di problematica significa prendersi cura di dimensioni psicologiche emotive e relazionali condizionate a questo tipo di diagnosi trovare le risorse emotive e relazionali all'interno della coppia assolutamente è una carta vincente problemi psicologici legati le ci stanno le, de, le, de, dei rari. consigli dei suggerimenti che lei può dare ma sicuramente alle signore chiaramente provare a fare tutte le signore proprio alla bocca, no? Sì. provare a promuovere l'interazione di questa esperienza nuova quindi aprirsi a questo nuovo modo di relazionarsi e di vivere la propria intimità con il proprio compagno Insomma, risco Ma eh, è un bel consiglio, è un bel consiglio, dipende da di come sono andate le giornate di entrambi, poi insomma voglio dire, diventa un, un pochino più complicato. Eh, Gargano sanguinamento dei denti, lei pensava che io non glielo chiedessi, ma glielo devo chiedere, è un segnale importante. È un segnale molto importante. Delle gengive più che dei denti? Sì, delle gengive, sì, assolutamente, i denti non, non sanguinano. Eh, è legato a uno stato infiammatorio gengivale che può essere più o meno grave, normalmente eh, uno spazzolamento un po' diciamo, più pesante, fatto con una mano un po' più aggressiva, la gengiva tende un po' a sanguinare soprattutto al mattino eh, però non va considerata sempre come un qualcosa di mh, pericoloso diciamo però diamo anche è un, per, un avvertimento oltre a, a, oltre sì. a significare sì. diamo anche dei consigli il consiglio è che eh, se, se le gengive sanguinano eh, non bisogna fare come fanno molti che non spazzolano più i denti per paura di vedere un po' di sangue eh, misto al dentifricio che viene sputato nel lavandino al mattino e eh, si spaventano e pensano che eh, è lo spazzolamento, al contrario è il cattivo spazzolamento che determina il sanguinamento le gengive sono infiammate perché probabilmente eh, c'è del tartaro sotto gengivale che determina l'infiammazione appunto delle gengive stesse e le gengive si difendono infiammandosi e reagiscono ai batteri che sono presenti sotto delle tasche gengivali l'acqua ossigenata. ossigenata è un ottimo prodotto va utilizzato ricollutori... sicuramente ci sono anche degli ottimi conduttori Commercio ce ne sono tantissimi, eh, anche se comunque, ripeto, non è il colluttorio che eh, determina poi la, eh, la perdita del sanguinamento, ma è certamente, c'è cioè, qualche causa che va vista appunto dal professionista. Perfetto, Malassi, eh, abbiamo parlato di attività fisica, di educazione, proprio al movimento, alla crescita, ma non abbiamo parlato di una cosa di cui lei è veramente maestro, una dieta specifica dedicata. Una dieta di una persona non potrà mai essere utilizzata da un'altra. Sono veramente come delle opere sartoriali, sono fatte su misura. Ma eh, l'argomento è, è importantissimo. È eh, anche molto ampio. Ed è ampio, cercherò di racchiudere su, schematicamente su alcuni punti. Il problema è che... Oggi purtroppo di diete ne parlano troppe persone, il più delle volte persone non addette ai lavori e eh, la prima cosa sulla quale dobbiamo mm, comunicare con decisione e chiarimento è che di la dieta, dieta è un atto medico. E quindi può essere data solo da un medico. Quindi qualsiasi figura che non sia un medico non può dare Mi perdono, una dieta. perdono, ci stanno tutta una serie di esami clinici da fare prima di iniziare sì, la dieta. Sì, ma il problema è che molte persone che si permettono di dare la dieta, per me la dieta... È una terapia medica fatta con, non con farmaci ma con alimenti. Un alimento somministrato a un organismo provoca una serie di reazioni diverse a seconda della tipologia dell'alimento. Quindi non è possibile che si faccia una dieta senza le analisi, senza una valutazione clinica, senza una valutazione personalizzata. Purtroppo, a tutti gli purtroppo oggi di diete ne parlano tantissimi, ma il più delle volte sono addetti non ai lavori, ma soltanto al dimagrimento. Ancora oggi si vedono in giro delle terapie nutrizionali che sono fortemente dannose per l'organismo perché tutti quanti parlano sì, del peso e non parlano una, una, una, una, una, del, del metabolismo. Esatto. Tanto è vero che, che molte persone fanno la dieta, perdono peso, sospendono la terapia e tornano un'altra volta com'era. Il problema purtroppo è che la spesa sanitaria nazionale per l'obesità si aggrava sempre di più perché purtroppo molti Così, specialisti del dimagrimento, con delle terapie sbagliate, inadeguate, non personalizzate, non fanno altro che rovinare le persone. Allora io direi ai teleascoltatori, ai nostri amici che sono in, uh, in linea con noi, di stare molto attenti, se non è un medico non va fatta una dieta. In Perché? sovrimpressione sta, eh, stiamo pubblicando la nostra mail di redazione, quindi ribadisco Proprio per le cose importantissime che stanno dicendo sì, i nostri ospiti. A me spesso vengono delle, dei pazienti i quali hanno avuto delle diete senza fare analisi, senza fare una cartella clinica. Voglio capire quali sono eh, le prime indagini preliminari? Ma le indagini preliminari eh, di base è, è un circuito di analisi, un gruppo di analisi molto semplici, ma molto molto esplicative per lo stato dell'organismo. Poi sulla base di una cartella clinica, sulla base di una valutazione clinica, si direzionano queste analisi. Se ci sono patologie prete, eh, eh, certo. certo. Perché il guaio è che molte persone fanno delle terapie ripetutamente e a un certo punto, pur facendo una dieta, parliamo della dieta Dimagrante, che è quella un po' più conosciuta perché oggi quando si parla di scienze dell'alimentazione si pensa che sia soltanto la dieta per dimagrire, mentre invece anche per l'urologia, anche per l'oncologia, anche per, per tutte Dunque le tanto. patologie del corpo umano esiste una dieta adeguata, una dieta personalizzata che è frutto clinico. Purtroppo oggi con le diete si gioca. Tant'è vero che io, eh, più vado avanti e più ho delle novità di tentativi terapeutici, abolendo gli zuccheri, solo proteine, tutta una serie di cose che alla lunga o anche in breve tempo danno conseguenze serie sull'organismo. Quindi io direi di non giocare con la dieta perché la dieta è una terapia medica a tutti gli effetti e affidarsi soltanto e unicamente a medici. Allora, noi abbiamo fatto questo ampissimo preambolo perché deve essere il primo campanello d'allarme se uno si, di voi si dovesse rivolgere a un sedicente dietologo o nutrizionista e non vi chiede una cartella clinica se avete delle patologie pregresse e soprattutto se non vi chiede di fare determinate analisi <coughs> sì, considerate che sta facendo un danno a tutti quanti anche voi anche perché vorrei fare un preciso previ. Nel momento in cui una persona fa delle analisi, l'unica autorizzata per un di privacy è il medico. Bravo. Quindi, chi legge le analisi di un'altra persona e non è medico, è una persona perseguibile per violazione di privacy. Quindi già questo dovrebbe far capire... Il valore delle analisi che spesso vengono sottovalutate. A me fanno sorridere quando dicono: Tutto bene, tutto bene, ma tutto bene cosa? Le analisi vanno interpretate, vanno valutate fattore per fattore perché ogni esame ha un, diciamo, un distinguo verso un organo, verso un sistema, verso una situazione clinica che oltremodo deve essere controllata. Quindi il frutto di una dieta che deve essere sicuramente personalizzata, nasce da una cartella clinica, da una valutazione clinica, da esami del sangue e oggi poi ci sono delle apparecchiature, delle eh, tecniche di indagine particolari che ci permettono sempre più di indagare sull'organismo che andiamo a trattare dal punto di vista metabolico, perché molti hanno problematiche nutrizionali legate a un cattivo metabolismo. Perfetto, adesso noi con l'aiuto dell della regia ritorniamo alle immagini eh, della iperplasia, se dico bene, prostatica, perché esiste una iperplasia, io dicevo erroneamente ipertrofia, benigna e una maligna. E il paziente ha modo di accorgere, ci sono dei segnali per capire eh, i due casi, quale dei due casi che affligge da un punto di vista eh, di sintomatologia soggettiva eh, questa qua è la benigna sì, praticamente quella benigna, la parte ghiandolare, che è la zona di transizione è quella che cresce sotto lo sviluppo praticamente del ferro ormonale ed è quella praticamente che non va mai incontro a in una malattia tumorale l'altra che demarca la parte ghiandolare è la parte periferica dove più si riscontra la, eh, la malattia tumorale in realtà <coughs> La differenza la fa uno screening annuale nel paziente dal Io par... vorrei fermarmi su questa immagine ecco, qua. Sì. Eh, dicevo la regia. Vada, vada, dottore. Eh, lo, la cosa importante è fare uno screening eh, annuale eh, nel, nel, nel paziente dal quarantesimo anno in poi, facendo una serie di esami e di considerazioni. Innanzitutto la, la visita la visita, l'esplorazione rettale che è importante perché ci fa vedere, eh, ci fa sentire proprio al di là della grandezza della prostata la superficie, la, quindi la conformazione eh, eventuali quindi mani manipolata. mi scusi io lo faccio per far capire agli sì. amici da casa, quindi sì. con la semplice manipolazione dell'urologo già siamo riesce, riesce a capire le caratteristiche di questa prostata di questa iperplasia prostatica che ha, devono avere delle caratteristiche ben specifiche, cioè una consistenza parenchimatosa, una superficie regolare, non delle bozzature anomale, non la, non la presenza di noduli, a differenza della malattia tumorale. Noi per parsia prostatica maligna, non, non esiste questo tema. No, data. io, e infatti... Eh, eh, da un, un sospetto, bisogna fare la diagnosi differenziale tra l'iperplasia prostatica benigna e un sospetto di malattia tumorale, già l'esplorazione rettale ci dà le, le, delle indicazioni... È calato il silenzio sulla rete, voglio dirvelo, stanno tutti così davanti alla televisione in questo momento. Prosegue. Perché ci dà l'esplorazione rettale importantissima, perché ci dà delle indicazioni... Eh, riguardanti proprio queste caratteristiche nel tumore sono diverse tu hai la, una eh, superficie puoi avere una superficie eh, irregolare, puoi sentire dei noduli periferici, una consistenza diversa che va da una leggera consistenza aumentata a una consistenza turolinea che ti fa diciamo, sentire addirittura anche l'interessamento, l'infiltrazione della capsula intesa come capsula, la parte periferica di cui parlavamo prima e che circonde in realtà la, la ghiandola e questo è il primo passaggio, non dimentichiamoci mai che la medicina è fatta prima di di visita di anamnesi, chiedere al paziente se nella propria uh, famiglia ci sta un'anamnesi un positivo per tumore una della prostata. Una familiarità con questa patologia. con il tumore della prostata, che questo è molto, molto frequente, molto importante. Sta crescendo in maniera esponenziale, perché ho fatto delle indagini in questo senso, mi creda. Sta crescendo ridendo. in maniera esponenziale perché si ha... Adesso una migliore visione, una migliore come dire, consapevolezza del paziente più ad andare dall'urologo. Esatto, Prima io nei primi anni era della un po mia cosa, no? Esatto, nei primi anni della mia attività anche perché eh, la visita è molto invasiva, ma diciamo molto invasiva mi sembra esagerato, eh? sicuramente no, fastidiosa. Sì, ma non è molto invasiva, non direi. E tornando al discorso di prima, diciamo che poi le indagini che devono essere fatte dopo, lei parlava del PSA, il PSA sicuramente è un parametro importante, ma ricordiamoci che il PSA è un parametro organo specifico, non cancro specifico. Cosa significa? Che un PSA alto non significa per certo avere il tumore, ma significa tante altre cose, come un aumento eh, della, della, della ghiandola, del volume della ghiandola, una voluminosa iperplasia prostatica benigna eh, automaticamente fa, ti fa aumentare il PSA, una congestione prostatica, un ascesso della prostata fa aumentare il PSA, quindi il PSA è un parametro che va visto sempre nell'ottica di un insieme di altre, di altri fattori, quale la visita, quale una ecografia di tutto l'apparato urinario, apparato urinario alto e basso, renale, vescicale e prostatico, perché è importante non solo per la diagnosi differenziale tra l'iperplasia prostatica e il tumore della prostata, ma anche per valutare l'entità dell'ostruzione, perché se il serbatoio inteso come vescica non si svuota, questo crea una idronefrosi può creare un'itronefrosi e portare poi ad una uropatia ostruttiva e una, eh, anche ad una insufficienza renale. E che è, diventa, è una complicanza importante. È una complicanza importante nella, nella, nella iperplasia prostatica eh, benigna, anche se eh, oggi è molto più raro, perché proprio perché... Eh, la prevenzione, i follow up diciamo mettono in condizione il paziente di non arrivare a questo prima si arrivava molto di più e si arrivava sempre all'intervento, oggi... all'ultimo minuto eh sì, eh, noi siamo sarà... ai titoli di coda è volata quest'ora, siamo a 53 minuti allora proprio un flash un flash vale per tutti e tre Gargano consigli? i consigli, <coughs> i consigli sono sempre gli stessi Uh, avere una buona igiene orale, uh, controllarsi una volta all'anno dal proprio dentista e anche cercare di fare un'alimentazione uh, più sana, più ricca uh, con frutta, verdura uh, con alimenti diciamo semplici, non troppo complessi uh, che possono poi essere la causa di infiammazioni e carie. Perfetto. Anassi? Allora io farei un distinguo. Una vita sana passa sicuramente per una corretta alimentazione e un'attività fisica adeguata. Per cui indicherei per tutti i nostri teleascoltatori, prima di fare un'attività fisica, fare un controllo per valutare se l'organismo che deve essere sottoposto a un movimento sia sano o abbia delle problematiche. In seconda battuta, dieta deve essere un'educazione alimentare costante e laddove c'è necessità di fare una terapia alimentare deve essere una terapia individualizzata, personalizzata, data dalle persone, dai, dalle, diciamo, tribune professionali mh, precise che non no. devono nascondersi dietro la parola nutrizionista perché il è veramente molto genetico molto è stato generico stato. noi dobbiamo sempre rivolgerci al medico il quale specialista in scienza dell'alimentazione ci può dare delle indicazioni oggi con la cultura che c'è dobbiamo aprirci maggiormente è stato anche sport. medico del Napoli se non ricordo male i primi sei mesi della ah, ah perfetto no, mi scusi era una cosa che mi era sovvenuta. poi ho preferito vivere benissimo <ride> uh, dottore uh. Suggerimenti da, da dare. Suggerimenti dal quarantesimo anno di vita, una visita annuale dall'urologo, di della prostata, PS e PAP, un'ecografia dell'apparato Anche urinario, in assenza di sintomi? Sempre, di qualunque anche in assenza sorta. di sintomi. Nel tumore della prostata, soprattutto nella prima fase, tu non hai una sintomatologia specifica, hai gli stessi disturbi di iperplasia prostatica, quindi si può mh, nascondere una patologia anche non benigna e quindi è opportuno fare questa indagine per lo screening non, non dimentichiamoci che il tumore della prostata è il, sta al primo posto tra i tumori del, del, dell'apparato urinario e tra i primi nel maschio quindi lo screening oncologico per questa malattia è importante quindi questi vanno fatti anche in assenza di sintomi e compresa una ecografia dell'apparato urinario renale vescicale prostatica e sovrapubbica e transrettale. La transrettale è importante per uno studio vascolare, per evidenziare se ci stanno dei circoli anarchici che possono essere sospetti per un tumore della prostata e ci permette di fare una diagnosi differenziale tra la malattia benigna e l'eventuale eh, tumore della prostata. E una urofussimetria, che è un altro esame che ci fa eh, evidenziare l'entità dell'istruzione eventuale che l'iperplasia prostatica nel tempo incomincia a dare sull'apparato urinario basso. Va benissimo. Lita Menditto, ti tocca? Eccoti. Quello che mi piaceva puntualizzare è che ovviamente gli aspetti relazionali e gli aspetti psicologici devono assumere l'importanza abbastanza evidente in tutti i effetti che possono essere nelle malattie, nelle problematiche che oggi abbiamo riscontrato. Perfetto, Rita, tu come al solito hai un potere di sintesi meraviglioso, e, e quindi, sì. però, eh, la prossima volta in studio categoricamente, la tua poltrona eh, l'abbiamo messa da parte perché per eh, causa di forza ragione eh, sei dovuto rimanere in studio. Quindi promesso. promesso, perfetto. Tanto lo sai che sei sempre gratitissima. Io, io grazie. Allora, io voglio ringraziare appunto Rita, voglio ringraziare i, i due Maurizio, fatemelo dire, e soprattutto Enzo. Mi scuso, grazie. grazie eh, eh, ringrazio veramente tutti i miei ospiti, ringrazio voi da casa che ci avete seguito con attenzione veramente tanti, poi la regia ci darà i numeri fra un paio di giorni, e di solito io spero il sabato così facciamo anche altre cose e al tempo stesso devo dire eh, grazie anche agli sponsor, grazie ai quali noi andiamo in onda tutti i venerdì, stessa rete, stessa ora. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, parleremo di giovani, venerdì prossimo è una puntata bellissima, non dovete perdere perché ogni giovane che sarà in questo studio potrebbe essere vostro figlio, vostro nipote, sono tutti ragazzi che hanno deciso di farcela a prescindere da quello che è il sistema sociale e sono delle persone meravigliose. Io vi ringrazio ancora, ringrazio la regia che mi sopporta per tutte le mie manie e quindi noi ci vediamo venerdì prossimo a lei. Cuori di sfogliatella Siamo a Corso Novara 1E1F Piazza Garibaldi 93 94 Via Toledo 271 E all'interno della Food Hall Nella stazione centrale di Napoli Cuori di sfogliatella Chiocciolagmail.com